Ma avete visto il nuovo video di Avatar al cinema? Cioè, un capolavoro, una cosa stupenda. Io non uh, ho aspettato anni e anni pur di vedere finalmente la, la seconda puntata, diciamo. E vorrei parlarvi, in questo canale YouTube, proprio poiché parliamo di viaggi vorrei parlarvi di cosa vedo nel film di Avatar e perché mi appassiona così tanto, perché lo reputo molto simile alla questione dei viaggi. Allora, prima di tutto direi che su Avatar ti mostra un, un mondo che è diverso da come lo conosciamo, però ha molte parti simili. Io non so, ragazzi, se voi avete mai viaggiato al di fuori di altre nazioni europee. Dico europee perché sostanzialmente quando viaggi in alcune nazioni europee eh, l'ambiente è un po' simile, nel senso che le macchine sono simili, le strade, come sono fatti gli edifici, le persone, come vestono, la religione, insomma, è una cosa simile, quindi magari certo viaggiare da, dall'Italia a Londra eh, ti permette di vedere qualcosa in più, sicuramente una lingua differente, però se iniziate a viaggiare fuori dall'Europa vedete veramente un qualcosa di... incominciate a vedere qualcosa veramente di straordinario, qualcosa veramente che vi stupisce, che è fuori dalle vostre aspettative, fuori dalla vostra abitudine ed è questo il motivo per cui quando finché ho viaggiato in America, anche lì forse un po' similare, forse perché abbiamo preso molte eh, cose che sono simili all'Occidente, all'America, ma quando sono incominciato a viaggiare, sono incominciato a viaggiare in, in Asia e ho visto le varie nazioni che ci sono in Asia, lì sono rimasto veramente sconvolto. Prima di tutto vi consiglio, quando fate un viaggio, di fare un bel viaggio in, in, con zaino in spalla, backpack, quindi non vi portate la valigia, svuotate tutto quello di cui non avete bisogno, portate eh, solo i vestiti di cui avete bisogno, fate un bel viaggio in Asia e vedete, vedete cose allucinanti come quelle che poi alla fine si vedono anche nel film di Avatar. Eh, tra le cose più stupende la vegetazione completamente differente da quella che abbiamo in Italia, eh, e questa mi ricorda anche la vegetazione che si vede in Avatar il mare, eh, l'oceano che è diverso dal mar Mediterraneo l'oceano che ha eh, tanti di quegli animali, dei pesci eh, che sono diversi da quelli che abbiamo nel mar Mediterraneo i colori sono totalmente diversi, le dimensioni sono totalmente diverse e quindi prima di tutto l'ambiente che c'è che c'è che si vede su Pandora, no? che, che è veramente stupendo, e ovviamente vabbè, non posso dire che, è, che sia per forza tutto perfetto, si possono trovare anche eh, mari inquinati, ehm, oppure posti anche inquinati, quindi poi dipende ovviamente da dove si va, però ci sono veramente dei posti stupendi che mh, ti aprono il cuore, almeno per me è stato così, questo è uno dei motivi per cui mi piace viaggiare. Mi sono preso qualche appunto dei motivi per cui uh, è veramente interessante e un altro dei motivi è che parlando con le persone eh, che si trovano all'estero specialmente quelle autoctone quindi che vivono proprio ad esempio in Asia eh, si scopre, ovviamente gli dirai come com com ci parli si, ci si può parlare in inglese se alcuni di loro parlano inglese e poi è anche un po' divertente il modo dell'accento che loro utilizzano per parlare in inglese. Anche noi italiani abbiamo un accento un po', un po' strano nel parlare in inglese. E parlando con queste persone ti accorgi che il loro punto di vista, il loro modo di pensare rispetto a come vivere la vita è totalmente differente rispetto a come lo viviamo noi. E per alcuni di voi potrebbe sembrare... Mh, quasi assurdo quasi diciamo stupido pensare in un altro modo però se mh, quando viaggiate abbandonate eh, assolutamente il vostro giudizio e vi focalizzate solamente a vedere cosa c'è di bello nel senso quali sono le differenze effettivamente come è possibile vivere in un modo diverso allora, allora questa cosa vi apre totalmente la mente e vi fa pensare che forse il modo in cui avete vissuto per tutto questo tempo non è detto che sia per forza l'unico modo di vivere la vita forse si può vivere eh, effettivamente in altro modo io ad esempio io ad esempio quando eh, sono andato per la prima volta in Thailandia mi sono trovato della gente povera molto più povera di noi per proprio per possedimenti eh, molto più povera di noi ma nonostante tutto ogni volta che eh, ti salutava o ti guardava o voleva comunicarti qualcosa con il sorriso, continuamente con il sorriso e certe volte tu ti domandi ma perché, perché queste persone hanno il sorriso, cioè come magari stanno in una situazione veramente di povertà e tu dici ma com come mai sorridi se sei in una situazione di povertà e allo stesso modo ti fai la domanda e dici ma come mai io sono quasi sempre serio sono quasi sempre triste nonostante viva in una nazione molto più ricca e quindi poi magari cerchi di capire che effettivamente sorridere o essere felici non è assolutamente e per forza dovuto in base a quanto sei ricco ma in base a come effettivamente prendi il percorso della tua vita e se lo puoi veramente rendere sereno felice o veramente ti vuoi impanicare e eh, pensare continuamente ai problemi, come se effettivamente eh, sia l'unico male esistente al mondo. Vediamo che altro mi sono appuntato. Eh, Un'altra de un delle cose belle è la natura, ovviamente abbiamo anche dei bellissimi posti naturali in Italia, eh, ma quelli che vedi all'estero sono completamente diversi da quelli che si vedono in Italia, quindi anche su questa cosa eh, ti colpisce particolarmente. L'empatia e l'apertura verso, verso le altre culture. Um, mi è capitato spesso di avere a che fare con delle famiglie che uh, gestiscono, ad esempio, uh, i figli, i bambini in un altro modo, uh, insegnano, uh, insegnano i bambini in un altro modo quindi anche lì effettivamente tu ti domandi ma allora se dovessi avere un figlio un giorno o se ho già un figlio adesso eh, non è detto che io debba utilizzare per forza il metodo che, abbiano, che hanno utilizzato i miei genitori per, per insegnare a mio figlio a vivere potrei utilizzare un metodo diverso? non necessariamente quello che vedo in una nazione asiatica però comunque in un modo diverso esistono vari modi per affrontare la vita ma anche vari modi di viverla con gli altri, viverla anche con i familiari e questo è assolutamente straordinario. Un'altra cosa che si impara da, fa da fare nei viaggi è eh, essere assolutamente flessibili perché eh, so che a noi italiani ci piace progettare eh, progettare il viaggio e fare determinati passi, ok, vado prima qui, poi vado lì, eppure questa eh, rigidità nel fare il viaggio e ehm, pensare assolutamente a cosa si vuole fare, cosa si vuole vedere, è uno schema che non, non ci porta, secondo il mio punto di vista, a viverci proprio il viaggio secondo... Una, mentali una mentalità del tipo ok io vado lì mi inserisco in quel luogo non conosco niente di questo luogo non, non devo per forza conoscere tutto quello che affronterò durante la giornata ma voglio andare lì e vedere e poi chiedere alle persone e dire ok tu che cosa mi consigli come potrei passare la giornata di oggi o come potrei passare la giornata di domani e quindi affrontarla proprio questo viaggio come un una scoperta come un'avventura un appunto eh, che ti porta a scoprire in, in un modo in cui tu non hai immaginato il viaggio e quindi quando poi magari torni a casa pensi è bello aver affrontato il viaggio in una modalità dinamica che io non ho assolutamente previsto e si sono presentate tante occasioni che poi alcune ovviamente si presenteranno positive altre negative di di come il viaggio si è formato, cioè io mi sono trovato lì in quel momento e da quel momento in poi si sono formate tante occasioni diverse che mi hanno portato a vivere il viaggio così come è successo e così come poi a un certo punto lo ricordo, no? Ed è straordinario perché è veramente unico, non è così come l'ha progettato te. E, I lati negativi ovviamente è che quando non progetti tutto quanto tu potresti ritrovarti in determinate situazioni che hai fame ma non c'è niente che, che puoi mangiare oppure non c'è niente di buono che a te piace ma trovi solamente determinate cose del posto che tu in quel momento sei costretto a mangiare e potrebbero non piacerti, però anche in questi lati negativi se eh, tu lo affronti positivamente allora effettivamente è uscire fuori dagli schemi, eh? Eh, pensare in modo diverso, ehm, uscire fuori dalla comfort zone e quindi vedere tutto quello che di nuovo c'è, che non c'è nella vita quotidiana e nella routine di tutti i giorni, eh, quindi il viaggio ovviamente ci cambia la nostra prospettiva di vita perché incominci a vedere tutto quello che non hai mai visto in tutta la tua vita e ti accorgi che fuori dalla nostra nazione esiste tutto un mondo che non avevamo mai immaginato e che potremmo poi in realtà utilizzare come metodo e una delle ultime cose importanti che mi è piaciuto è connettermi e come diceva su Avatar fare questo legame a Zahelu con le altre persone, con gli altri animali che si trovano all'estero ma non si trovano in Italia. Questa specie di connessione tra noi esseri senzienti che viviamo vite completamente differenti ma nello stesso modo viviamo sulla stessa terra, affrontiamo gli stessi problemi, ehm, cerchiamo di eh, crearci una vita felice proprio come tutti gli altri. Eh, però in modo diverso e quindi certe volte si, si crea questo legame forte con persone che magari conosci pochissimo ma in realtà le senti proprio vicine a te nel loro modo di pensare nel loro modo di affrontare la vita e certe volte le senti stranamente anche più vicine di quanto magari potresti sentire vicino eh, una persona della tua stessa città eh, perché magari Ecco, una persona che vive nella tua stessa città, in un conoscente, anche una persona che vedi per strada, potresti incontrare un po' una chiusura mentale no? su determinati argomenti, sul modo di vivere la vita, invece in quel posto nuovo magari vedi, potresti vedere più apertura e quindi potresti sentirti più unito a queste persone di quanto effettivamente poi non ti potresti sentire unito a, a casa tua. E quindi è fantastico, tutto quello che ho visto nel film, non ne ho parlato per niente, per, però effettivamente ti immergi in una situazione che assomiglia proprio a un viaggio che tu fai all'estero con questi paesaggi stupendi, gli animali che eh, ti risultano nuovi, e, però animali poi alla fine gentili, no? E anche questa cosa la, la, la si nota spesso all'estero. E ad affrontare tutte queste situazioni in cui tu dormi e mangi cose che non hai mai mangiato prima, dormi in posti dove non sei stato prima, ti fai la doccia in situazioni in cui non ti saresti mai fatto la doccia e cadono via tutti quei preconcetti per cui no, avresti sempre dovuto vivere in un posto eh, per forza pulito, in un, in un posto per forza organizzato e ti accorgi che effettivamente si può vivere la vita anche eh, in una situazione totalmente diversa, come se fossimo quasi animali, tra virgolette. Tanto poi alla fine cioè, non, ti niente, non ti accade niente di grave anche se a volte magari potresti avere un po' di paura per la situazione, ma se si viaggia in posti dove comunque sono turistici eh, non c'è mai un grande, un grande rischio. Niente ragazzi, ditemi, ditemi anche voi eh, se avete visto il film Avatar, se lo andrete a vedere, ma se l'avete visto raccontatemi eh, cosa ne pensate sia del primo che del secondo e che cosa ci vedete voi rispetto alla vostra vita in questo film, perché a me effettivamente emoziona proprio per, questa, per questo amore de, per i viaggi e per, per vedere nuove nazioni. Fatemi sapere e noi ci vediamo nel prossimo video parleremo ancora di viaggi e di cosa è successo e niente vi ringrazio alla prossima ciao